Grano, il campo il grano, di grano, il campo di grano, il grano, il campo di grano, il campo di grano, il campo di grano, il la di grano, il parte, di grano, il campo di che è campo di grano, il che di grano, il campo di più se femmina che si ammazzano, più se femmina è più se femmina, tutti i tretti e che sono in guarda da andare a capare in questa se e non mi piace così non è questa zona, non è il turbezzo singolo, è questa zona, col teferauro proprio dei vecchi agricoltori di Danilo. Salvatore ha un anno vedi culto dei Nogue e un altro anno di culto dei noga al confine della dell'aerro. Però spaghiamo il suo ranile, su il su mese di maio, e lei ha il suo sole di maio e il suo sole di cittadini e sappiamo che magari fu quello che vide al suo una concimata buona, con il turismo, la saliuria, il sa massaio bento. mamma durante la Missa Manna, il tanno Missa Manna, mi vide una cosa, un separietto che è nato che doveva parlare a questa cosa centrale, a questa volta centrale. Si dividivano metà dentro e metà fuori e, e mentre cantavano e piegavano su della missa, questi anziani vestivano tutta fuori, questi agricoltori le danno, e ho sempre suito, suo non avevano un sul gatticcio, non avevano un altro sano, un brico, brico e... Poi mi sono convinto a temela che, eredeo, vuoi, è è prontica, che è ho che che non è buono perché non è buono la città è pronti perché è buono, è che invece che aspettare il vento di noi questa tramontana che era buono, il stadiare è caldo questo può rimanere tutto il vento è, è buono, è buono. e fa ho capito che ho capito che se devo chiedere abbiamo usato buona che è durante questa cosa di questa c'è pesato molto entro. Santa che non si discosta di molto da quella tradizionale rispetto ad altri paesi, compreso il mio, anche se con piccole varianti, ma di poco conto poco rilevanti. Certamente il clima che si vive in una settimana santa è più o meno quello che è alla base, la radice della settimana santa stessa, non canonica, quindi non quella secondo il rituale romano ma eh, cattolico ma quello appunto della pietà popolare e qui a Perfugas succede quello che succede in tutti i centri dove questo avviene ossia che la gente partecipa numerosa si lascia coinvolgere è, è attenta e consapevole anche di quello che avviene e qui come in altre parti ormai soprattutto il Venerdì Santo cerchiamo di unire e piuttosto che separarli unirli perché si integrano l'uno con l'altro, quanto chiede la liturgia canonica del Venerdì Santo, quindi con la liturgia della Croce, e con si sì scravamento che diventa una felice, non appendice, ma conclusione di quanto abbiamo prima celebrato eh, dal punto di vista liturgico canonico. Anzi, questo scravamento diventa poi un ridire in termini emotivi, in termini di pathos, in motivi di preparato di coinvolgimento, quanto poco prima abbiamo celebrato eh, dal punto di vista liturgico. Questa è la mia esperienza da sempre, fin da bambino, perché io ho vissuto sinceramente fin da bambino il mio paese, e volentieri ancora la, la rivivo con la mia gente, mi preparo all'unica predica personalmente che scrivo, l'unica che scrivo perché deve essere pronta, deve essere, eh, non può essere assolutamente improvvisata, Ogni parola è pesata, ogni parola è pensata, ogni parola è pregata ovviamente da parte del predicatore perché si possa raggiungere il duplice obiettivo. Da una parte catechizzare la gente, dall'altra però questa catechesi che insieme alla rappresentazione sacra coinvolga emotivamente, faccia entrare davvero profondamente in quanto si sta raccontando perché non sia qualcosa di astratto, ma qualcosa che veramente tocca il cuore, oltre che la mente. Questo credo che ancora questo avvenga anche qui. Questa è la mia impressione e il mio giudizio e la partecipazione, sempre numerosa, sta a dire che è così. Partiamo dai mh, sacconfratesi bezzesi, che è da una tradizione antica di okay, Addirittura uh, in Sagheia Manna, eh, bibiti, uh, in un'esercitata proprio Satrona, in un'esercitata esistiva un organo canne, uh, a canne pompato a forde, cioè a, a mano, eh, e che vini pure se con sorelle di Rosario con il fratello di Santa e con la sorella del Rosario. Purtroppo in suo tempo pare che non si è più continuato a fare questa tradizione. Eh, Nel momento io a poco noto, in cubaio, o, ho conosciuto il Cubaio, Cubaglio o Gesino Hilde e eh, poi vi vedi che Armando fuori sì. e eh, cacchiatero anche Magari si ponia di mezzo e a non pare, però se, generalmente si se canta sempre a tre bocce, un suo bacio, un sacco, un e un soprattutto con il canto e vino che mi pare che ti ho il cubaio. Finito con il tuo pezzo si so, è firmato quasi tutto, da io con frate a, esa, a esa con sorelle. Immaginate che con frate si sentivano già da un se, così che è. Purtroppo c'era da uh, un libro, in noi abbiamo vinto tutto quanto è entrato e uscito tutta cosa che si vaghia nel soltanto e non dico che le l'epridero ha dato mano a ponne fuoco e si è bruciato tutto. So, so, so. Uh, purtroppo vedo un reperto meno importante che non l'ha mai chiuso. Una volta che si è avviato oh, Don del Rio e hanno saputo per l'evento di Don Paolo Pala. Io sono certo interessato inizialmente a creare un vagù con la gioventù che si in Bidda, a, a organizzare, a fare qualche cosa, proprio sul giovani, so così che hanno avuto un giornalino e tutto questa cosa, cioè, in Uikri, in quel caso è avvenuto e poi le è venuta l'idea di riunire un così più umano per tentare di recuperare la tradizione della confraternita che esiste in vita, E non siamo è riuniti, non si noi siamo una seica che sette persone, non siamo è mossi e abbiamo fatto un piccolo statuto matrimoniale. E noi siamo riuniti e abbiamo cominciato a fare. Non solo In sovrattempo, non fatto solo opera di carità e fare partecipare a questa, a questa funzione religiosa. Niente del, che dobbiamo fare. E qualche cosa si è fatto in questo periodo: abbiamo avuto qualche incidente in Pefco e siamo riusciti a fare qualche opera di carità e poi è qui, l'idea a, a Don Paolo e Hendegger, Povato Varicozano, Zojva Cantende e Sugoro, Kezilti in il suo Sugoro San Giorgio e poi eh, coro Matteo in Peru, ma da Giamado, Bide si tenta di recuperare un luogo di zohanto, di zohanto, di è di zohanto, di zohanto, di zohanto, di zohanto, di zohanto, di zohanto, di zohanto, di zohanto, di sempre sa, su zohanto, di zohanto, su. zohanto, su il dono, su girie. Eh, e poi, Pro, um, pro cantare Uru Samissa. E mi mantenere il mio che li vago io con il suo martro Matteo Peru, un secondo recito puro gusto a cantare Samissa. Piano piano, soprattempo su come te si vaga come si comincia da noi, non so, uno altro di musica, così che uno altro, uno altro di canto. Uh, so, siamo riusciti a fare qualche cosa di buono, piano piano, con il siamo riusciti a, a, a andare avanti, pensamente ai comuni Con questo canto, non no, abbiamo che non sentire. Non de cantare in palco, eh, cantare in cheia, eh, si, prega, da, no, si canta in Cheglia e si prega, non si canta per fare che bella figura, si canta per no, pregare. Quando oh, fio oh, con Matteo, non va con il Matteo Pere, che è eh, fidi su un altro qui che ha capito io a Finettia, è, è, è, è contro diciamo il tuo canto che va a pronare il tuo canto in re, non se l'avviene più, invece il suo canto che il è vocare su casa intro, su sentimento, su chi si è azienda, tentare di esprimere, esprimere, come teniamo in Italiano, esprimere il suo canto, su il coro. lo tenete lo aggiungiamo tutto Si dove io se no no i a tosto non è aggiungi io per più forza che a me stai spostando la eh domanda Giovanna non è che non mi vedo, non Sono non La mia vita è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 quando volete più fino, più presto E vedete sapete come faccio il pane in Quando Ma che Però che ti devo le tasche da Ma che sono stati Questo è addirtà eh, E vabbè. Eh, tanto e basta mangiarlo subito, non si fanno. Vedete eh, non, eh. eh, non se ne il burro, non si non se ne muore il burro. Non se le lampano si ci i ma le ha pesato lo pane, ci rilampiamo. Quando ce girato girato poco la linea si sente che è pesante, Quando zona così è pesato, vedi? Si sente che è vuoto. Tu oh. allora. lo dia che Maria a No. pisto le maniche a questo che no ma... perché bastone <susurra> Poi eh? è, c è una teoria, ah, il livudala, però, Ci il zu tanto. Il segni si vone su <susurra> drii su i ogni due a sudrie se kere di Poi Eu venho de Santa su... Ruga. Santa Ruga e eu venho de Tanto que eu venho de Santa Santa Ruga. E eu e eu E eu venho de Santa Ruga e eu Santa Ruga. E eu venho e ci sono altre cose, ci sono fasi, ci sono pinza, ci e ci sono troppo venigliati sull'arrivo e ci è che vengono e la è assoluta, perché è bello ricciuriccio se è pronta, no? no? se le si paghiano in domenica? in domenica si paghiano in domenica, si paghiano si bianco, in colore rosa, rullas, le poniamo tutto bene e brumida bene brumida su cosa e poi... e poi le torna ian e le sudi le torna ian, bene, se si può e poi le ceguiamo per una bacharella di gai un caffè di orelino di campagna di campagna, lo matisimo le poniam la burro su bacco che ci sono il bacco umano su bacco, per che bella di corru e eu não tenho mais, mas eu tenho mais indoma, mas eu tenho benito, ser. a essa rosa, sabe? E E eu não Bivis, orde, nés, dí, a sorte de fazer isso, eu tenho a sorte de fazer eu tenho a de eu de eu a sorte de fazer isso, eu tenho a sorte a um, de a a a de e poi si mette i come te i non come te i gommi si mette i gommi dimoniata dimoniata non c'entra invece. non mi taglia più i gommi non mi taglia più i come non mi eh. più i più su preservata non so fraternità venimmo su in cheia e sa funzione è te, sa, sa lavanda dei piedi cioè gesù Cristo sa una seppese a sepporto dura da una mezz'oretta una volta che chi va molto tutto questa funzione Abbiamo una mezz'oretta di una retta di tempo, e abbiamo organizzare tutto il canto, per ponere tutto il taso, per ponere gravamento. Si in gravamento si parte da, uh, dai, sant dai Santarughe, rughe, tutti i confraterni, eh, e si chiude su suo gritto su questa Madonna, e si gira da in, in se, se via de, su, de, de Zahida, eh, e su, su coro dei confraternita fraternita canta, hanno oh, um, fatto molte esiltazioni. Eh, in questa esiltazione si canta sempre su Miserere. Noi i confraternita fratelli, tra il loro, entra prima per voler cantare su, su Miserere, che hanno detto in treno su, su Grittos in e, Piano piano, in su entra da Sa, sa Madonna, e in cui i secondi fratelli cantata, su Stabba Mater. Finito su Stabba Mater, si e, canta su Ghiria. Seguire, affinità di della de funzione si canta su per Duno. Finza, quando esa funzione è, è finita. Quando ha fatto tutto così oh, in quando pone l'esolgiosa su Griltos e ne dica il crocifisso. E i due si canta su affinitia. Miserere. Mm -hmm. la santa va da una funzione metà lunga a bella esaltorazione e così che noi i partiamo sempre dai santa da rughe che è sanzata inoltre e in sovrattempo il suo il manna lo si dei Sayanna, saglianna entriamo noi con il suo il si pone eh, amata a matta e pregala, adenanti a e su Cristo. In culto, finito con questa preghiera da chi, che è su supreghero, ottando tutto il suo popolo, o, si comincia la culto di adorazione di Salome, sa che te, si deve andare a basare la sepelge di Cristo, so, so so su il in sovrattempo, su o, secondo me altre meda longa dipende pure dai canto, bada della de popolazione. Eh, si canta in sequenza, sempre cantando, senza interruzione. Eh, su dai su Miserere, eh, su Beldonu, addirittura su Beldonu eh, non si va che sia solita se il troffa, ma bensì aumentamos del troffa In troffa, eh, si veniamo pure con il canto di Su dono, o... si... si canta pure su giri. su Miserere, su zubeldonu a finitia di de... funzione. Finito tutto con la donazione di Salughe, si gravamente. Si gravamente si va da dai Salughe, e si presenta da... a popolazione, su Sobrilto, e poi a Samadonna in questo frattempo si canta su Miserere su Sacro Fraternita <coughs> finito col tuo, col tuo canto oh, si comincia ad andare in processione essendo dai eh, dai sagheia, sempre su Sacro Fraternita canta sempre su Stabba Mater, sempre sa, sa preghia, sa, su Pianto della de Madonna questa processione che si va che si va quasi in silenzio Finza quando si arriva al suo su sepolcro di su Griltoso, che è sempre in Santa Rughe proprio noi si pe Santa Rughe poi magari in altri video, non dico. Uh, quando <coughs> Lusuni interrende su, su Griltoso, sulla fraternità cantata uh, fin quando è finita questa funzione, su Belduno in questo caso come, come a lungo uh, aumentiamo sempre dei trofi in truffo uh, sul canto finito su questa funzione abbiamo finito tutto sulla uh, funzione del desagare de, de, de napoli santa so Sono 70 rimbe, il San... Santo, a Roma, e siamo partiti dal sole viaggio regionale, in tutta la Randigna. E... Un altro che veniva lì e mi ha fatto sa, una raccolta, una ricca, so, chi manta la sola chi che vive in suo abbiamo fatto chi manta la mesa branca. So. Può comprare una, una medaglietta, una cosa proprio, può tirare in regalo a questa Madonna. Invece voi, in Nina non mi avevamo bisogno le penne, e siamo venuti a non Un'altra volta in nove, mi ha guarda qui. che te le sue meragliette, la cosa che è che non è un la, la la Madonna, l'allegria e la stessa. E da lui è partito? In su, un anno dopo, quindi in su 1976. 76, 76. 70, 76. Quindi in, in, Due mesi, l'avevo cominciato a febbraio, sono e poi la mia barca è pronta. Ho ricamato, ho fatto un po' fatto la volta in filo, ho fatto un E Maria mia ha è tornata su paglietta, un in oro, che mi in fatto un po' di vestire. L'avevo vestito, cioè il primo, nel settenario del tipo di santo e quindi la sera, l'uomo la simula prima il primo, già è stata rotta. E poi su, per l'altro, dopo il dubbio abbiamo fatto questa allegria. Cambiamo sui stili. Cambiamo questa conca. Questa è stata la nostra, due conca. Una conca cosa fa adesso? La rotta e una invece la allegria. E quindi cambiamo questa conca e gli stili pacca. Adesso io a lavoriamo, non so, su questa guerra, non so la biglia la tradizione. Bene, così. Come passa la manina. Ma. No, stamani vuole farla passare con le no? Questa te la regaço a mamma. Dai, no Intanto eh, sì. va bene, ti piace. Fammi vedere. Bellissima. Poi le le due sad e vite de No, non no? la banda bella. Che a noi vieno a campana, abbiamo un, un richiamo proprio aperto, però, tenendo iniziamo a petto, no, sa campana. Sa. Noi siamo ponte, in campagna, come si diceva, a terra. Fino a che non sai io, il sudore di Quindi, ad il giovanotto, l'hanno sempre il con noi. Allora, sì, ogni movimento viene a terra. Alza, oh, e se mi sono rimesso a terra, non mi sono mai venuto a fare se non tira su Dolores Amata, che voi sentite a questa campare, beh, come poi vanno a Mazazerra, Chinacchi, Rosena, Mazazerra, Saifaiana, Saifessore, Chinobiya, Dolores Amata in tutto il santo, voi magari siete no, in tutto il santo, voi magari si alleneri. Saifaiana, madonna Saifaiana, Saifaiana, Saifaiana, Saifaiana, Gesù Cristo, Saifaiana, Saifaiana, Saifaiana, Saifaiana, Saifana, tutto, Saifana, Saifana, Saifana, Saifana, Cosa hai, non li potete né intendere né dividere e hanno arrestato a Balizas, dei due arrestato tanto andando eh, a San e da quando non era il Pachaprile, sempre fatto, de, ma non voglio andare a, a, a, a ad essere più umano, no? Arrestato un po' di usa. E' Usas, è tanto vero che lo San sono sannuì, ma non è bello, di, comunque, fatto, sa, che pensate bene, due o due giorni, comunque non è fatto salvagliare il Pachaprile, lo Usas la diabacca l'ha fatto in tre ore, in Uivi. Tanto si parte di questa chieda santa per questa Dia Bacca che si incontra, noi si vaga, de, de, generalmente a Pefuga, si vaga sempre in questa geglia de Sant'Arù che Santa nessuno se porco de Sugritsoso. in cui quando si va a Trese in Chinoso a San Madonna e Sugritsoso si canta da su regina <coughs> riginaceli. E poi si uh, si va tutta la processione in giro de... generalmente sempre so solito L itinerario, una dama nozi che che si va generalmente che prima si passava da un bel pomeriggio su, su Bozzo Sacro, si poteva da più di 10 anni dove si un bel canopoli non in un monte pomeriggio ma in 10 anni e si arriva da quella in cui noi, noi siamo infatti so a de Gomo della confraternita a Gomo prima cantava penso che sia da Ave Maristella una, canto che cantavano anticamente, e poi si canta da Samissa eh, missa, normale. Sono so canto, so canto delle preghiere, so, cominciando comincia dai Regina Cieli, sempre. e poi su so, Beldono su so, Ghirie, su so, Fertorio, su so, Santo, so, so, tutti quei cantoni che cantiamo so. in genere noi da questa Allora colgo io. Ah, se lui usa cappuccetti, se lui usa cappuccetti, se lui usa cappuccetti, così... Però Bigherede, Bigherede, devo risolvere... Devo che risolva zero. Ma le mani le campagne Dato solamente, va bene. Batterie. Batterie. Batterie. Batterie. Batterie. Ritorniamo da qui, eh, direttamente, facciamo due Noi